Ciao a tutti, oggi prepareremo gli sformatini di zucchine e fontina, il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchina tagliata a dadini, parmigiano, fontina, scalogno, farina di tipo 0, olio extravergine d'oliva, aglio senza anima, sale, pepe, noce moscata, latte, uova, basilico e prezzemolo.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 Mettiamo da parte il trito senza lavare il boccale mettiamo l'aglio e lo scalogno e li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Prendiamo un po' sul fondo del boccale, aggiungiamo l'olio e lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1, aggiungere le zucchine. il sale, il pepe, e la noce moscata. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 7. Aggiungiamo un po' sul fondo del boccale, aggiungiamo il trito di parmigiano, il latte, la farina e le uova. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 7. Il composto è pronto, adesso andremo a formare gli sformatini. Abbiamo preso una teglia per muffin, ci serviranno degli stampini o in silicone o in alluminio che vanno unti con un po' d'olio. Iniziamo a mettere il composto. Posizioniamo un pezzo di fontina in ogni stampino. Completiamo ora il resto del composto. Adesso cuociamo a forno preriscaldato a 200 gradi per 25 minuti. Gli sformatini di zucchine e fontine sono cotti, andiamo a impiattare. Sformadini di zucchine e fontina. Grazie e alla prossima ricetta.